Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Super Mario... non siamo tornati, siamo venuti. Uh, benvenuti su Super Mario Maker uh, Questo è lo speciale dei due anni, anche se un po' in ritardo visto che io il canale l'ho aperto veramente il 25 novembre Potete pure controllare, invece oggi è il 26 e non è giovedì, come potete capire Oggi non creeremo e neanche giocheremo, noi... Sì, giocheremo però ai a livelli creati da me Lo schifo più totale eh, tutti. ne ho fatti molti i mondi solo che um, questi mondi sono tipo extra mentre fino al mondo 8 c'è The End e quello è il boss finale um, Solo un livello di questi potete giocarlo, solo in Super Mario Maker. In Mario Maker 2 non 2, non si può uh, fare, perché hanno il codice diverso. I, I giochi, cioè i livelli di Mario Maker, i livelli di Mario Maker 1, 2. <ride> um, in questo video anche vi devo spiegare il fatto per che, perché sono stato assente su youtube per tanto tempo vabbè oh, quest'anno ho iniziato le scuole superiori quindi um, quindi ho, si lavora di più rispetto alle medie quindi ho non ho molto tempo per fare i, i video um, in, infatti a, avevo pure in mente di prima entro il, uh, lo speciale dei due anni di finire almeno smash bros invece non ho finito neanche smash bros e pubblicherò uh, i video che ho registrato finora oggi però alle 6 fino a parte uh, 43 credo um, basta questa ah, vabbè, um, Um, non pubblicherò più video ogni bla bla bla ogni bla bla bla perché tanto li cambio ogni, ogni volta um, Quindi non vi dico neanche in che ordine farò i video Per ora li farò in ordine casuale Se poi mi trovo comodo in un ordine che riesco a trovare um, uh, Lo sceglierò però non ve lo dirò uh, così non, non devo ufficializzare la cosa Fine. Questi sono gli argomenti che volevo, di cui volevo parlare all'inizio, ora sono finiti. Uh, ora parliamo dei livelli, la parte divertente del video. Come ve potete vedere il primo livello non era quello tutorial, quello che si fa sempre, ma era un livello uh, stranissimo in cui non c'era cioè, la terra sotto di noi, però uh, era soltanto per prendere Yoshi quella volta. E, uh, ci serviva l'aeronave che spara per, per uh, uh, uccidere i nemici e non potevamo saltarli sopra se no poi morivamo se si va sotto non si può più salire senza l'aeronave um, infatti i miei livelli sono o esagerati o esagerati con un un, una soluzione oppure semplici livelli fatti bene ma quelli sono davvero rari spesso hanno, sono, sembrano livelli fatti bene come questo però hanno un risvolto mentre gli altri livelli erano so, i livelli 2 e 3 erano, no li ho fatti soltanto per far rendare un po' di vite infatti sono già arrivato a 45 In, infatti nel secondo livello bisognava prendere una stella per uccidere tutti i nemici che io non l'ho presa mentre nel secondo era pieno di monete e pieno di funghi vita ok um, questo invece sembra un po' un livello normale però poi inizia il caos questo è il fatto meglio del mondo 1 ah non sono in ordine cronologico, li ho messi in ordine dopo questa cosa l'ho rubato a un altro livello che ho trovato in, in giro Questa cosa intendo quella del Twomp, che prende gli oggetti dal cubo. Di, di solito, cioè non è, è un'idea originale. Allora, questo boss si può sconfiggere solo con la stella, solo che non l'ho presa di un millimetro. Che cacchio. Wow, non so come neanche potessi farlo. Uh, come potete vedere i fiammelli fino, fino a... cioè ora li ho, preso, li ho posizionati bene, però prima erano posizionati male e... Um, salivano e scendevano subito dalla lava senza poterti far, poter, eh, far danno, recar danno. Ecco. <ride> I boss sono sempre delle cose esageratissime un sacco di nemici, un sacco di blocchi, robe del genere ah si sì, mario maker l'ho avuto tipo non al day one però più vicino al day one quindi questi livelli sono piuttosto vecchi, avevo 10 anni quando li, li abbiamo fatti li, li ho fatti, no, non li abbiamo li, li... non ha senso quello che ho detto Acqua, prima si chiamava Acqua senza la C perché non sapevo scrivere. I nomi li ho, li ho cambiati apposta per questo, fare questo video. Se no, poi sembra un imbecille. Meglio non farvi capire cosa, che cosa avevo in mente quando avevo 10 anni. Beh, lo state un po' capendo. Eh no, non mi facevo di droga. <ride> ah sì. Mi facevano semplicemente ridere queste cose qui esagerate. Questo è uno dei migliori, anche se da piccolo non riuscivo neanche a superarlo. Cioè non riuscivo neanche a superarlo da solo. Cioè, L'ho creato io, però non riuscivo a superarlo ci sono semplicemente dei lucky tu. due che lanciano i pesci smack uno che lancia i pesci smack enormi e uno che lancia i trampolini non so perché quando andavo all'elementare, avevo la fission fissione fissione sì. si fissione nucleare avevo la fissazione di uh, li listare le cose e quindi qua ho deciso di mettere uh, di mettere tutti i nemici che si potessero fare, a parte le torri, che quelle sono impossibili uh, da gestire in un livello del genere io ho chiamato esercizio perché ti devi esercitare contro i nemici perché tu non sai come sconfiggere un Goomba tu non sai come sconfiggere un, una pianta piragna tu non sai che questo è un livello con la scorciatoia Però ora, sai che sei un, sono un imbecille che non riesco a sconfiggere i miei stessi nemici. Sì, mi, mi sembra una cosa davvero strana dire, però è vero. Vabbè, questo è uno di quei livelli impossibili con il risvolto. Da un certo punto ci sono troppi nemici e non si riesce più a capire nulla. Perché i pesci smack e i bloopers superano le barriere e anche i lucky to. E quindi rendono più difficili le battaglie facili. Vabbè, e, e quindi ho messo quelle porte perché non riuscivo a superare il mio stesso livello. Una porta a porta all'inizio, una porta a porta eh, alla fine, una porta a porta a metà della del, della, del livello, e un'altra porta porta al boss finale, che è questo, che ho ucciso in 3 secondi. Yeah, I did it! Bombe. Okidoki Uoh! Okay. Me lo ricordavo più ampio il raggio della bomba. Qui. No, no non mi distrugge i blocchi Ecco idea rubata numero due Più che bombe lo chiamerei esplosione perché ci sono un casino di esplosioni uh, in tutte le in, in, in tutti i tipi <ride> tipo la bomba, il pau, le mie scatole, per non dire altro. potete prendere tutti i blocchi pau che volete anche quelli sopra di voi. Ho fatto una stupidata, no! Il boss. Il boss del mondo 2 appare pure nel mondo 1, solo che è nascosto e devi. devi fare un paio di cose per trovarlo. Sembra un tizio su, su un sito non affidabile che ti dice. guarda, ci sono i Poké Do Gods. Se, se batti la, la palestra di Giovanni tre volte, riuscirai ad ottenere un po' verde. Il fuoco verde è quello che brucia di più, lo sapete? No, perché non è vero. Dai. ok mi sa che il resto del livello è semplicemente nuvole e bombe e blooper vabbè facilissimo il boss sono stupido io e basta fonda così poi se, se non siete attenti la, il cannone può um, rimanere bloccato nelle nuvole in quei blocchi lì che cadono e non cadono se stai il cannone se non riesce a proseguire controllo il manuale ma non mi interessa l'ho già aperto l'ho già aperto almeno le parti interessanti bene questo è il livello impossibile basta usare una ah no questo pure ci sono pure i livelli in cui bisogna scegliere la... le vie no no no no ok ci sono le porte con Um, che si attivano soltanto con i uh, blocchi P. Bene. Uh, andiamo in questo tubo mm, fatto male. Ok, scusate. No, no, no, no, no, no, no, Ok, meno male che ho di... l'invincibile, cioè non l'invincibile, la stella. Sì, posso saltare sui nemici Sì, non sono più invincibile Sì, ho vinto, per fortuna <ride> Ok, era il primo livello <ride> Speriamo che duri duri di meno il, il resto che Ci ho messo un casino a fare questo Intuito Ah, ah è vero Qui, se non andate abbastanza veloci Morite fatto <ride> e vi giuro che non l'ho preso su internet no seriamente non l'ho preso, su... preso su internet il livello non l'ho preso su internet non è quello che ho pubblicato però eh, ho preso un... tipo il tempo massimo che si può avere un attimo cosa wow che bel nome per il livello eh, si chiama così perché è il livello tutorial che si fa all'inizio e non l'ho neanche fatto bene perché qui ci dovrebbe essere la scala che porta a questo come passare da una porta? Uh, questo ve lo faccio vedere due volte perché questa è una soluzione possibile di questo livello Finito, Yay! abbiamo sconfitto il boss Che bello Ed ecco qui, ho finito il mondo no, non è vero um, Sì, l'ho finito veramente Però ora ci rigiochiamo Perché se no uh, è davvero noioso questo livello Questo livello è l'unico possibile in tutte e due le, le, le soluzioni gli altri livelli sono impossibili da una e possibili dall'altra. Prima era in stile Mario World. E quindi usava... Sì, eh, sono tutti nello stesso stile perché li ho, li ho cambiati io. Perché sennò erano brutti tutti di stile diverso. Vabbè, era il Super Mario World. Nello stile Super Mario World e aveva la foglia e quindi facevo così sempre e ammazzavo i nemici in 3 secondi questo va al contrario l'ho fatto apposta così non lo prendete grazie Bowser Junior grazie Bowser Junior Alleluia. No, è vero. Me ne dimenticato. Bene. No, no. Ma hai detto piattaforma del cacchio. sapete potrei stare su quel wiggler no non è vero mai detto Quella che tu l'ho messo perché um, oh mio dio Quella che tu l'ho messo perché così aspettiamo la piattaforma perché non mi ricarica la, la, la cosa lì mmm beh um, tu non pensato perché a un certo punto iniziano a finire i, i, i, i funghi elicottero e mi sono di nuovo dimenticato Yoshi no Yoshi Assolutely clever wow, avevo preso quello switch per, per salvare Yoshi <coughs> ma è stato lo switch a uccidermi Yoshi no, no. non devo più tentare di andare da, da, da, dal Wiggle. Quel coso, quel coso lì che non mi ricordo il nome. Com'è che ti chiami? Calmo. Non puoi arrabbiarti con l'autore di questo livello perché sei tu. Ah è vero, questo va al contrario. Wow! Cosa, cosa avevo detto prima? Cosa avevo detto? No, è che tu vuoi sempre provare Remember kids, never try Cos'è successo? Bene. Uh, mh, mh, ho finito il livello, wow. Guardate, è più difficile, devo sconfiggere il boss. Oh no, il boss è invincibile, oh beh, ho vinto. Vedete quanto è difficile la seconda parte? Però è possibile diversamente dalle.. dalle altre.. Um, dalle altre cose impossibili. Bene, andiamo al prossimo. No, no, no. C'è la strada giusta, mi, mi sa so che c'era uno che si chiamava simile. Mm. Vai, la strada giusta è sempre quella del tubo. Che noi a sti livelli me li ricordavo più divertenti. Tanto siamo al quarto porta. E non sono più a tema perché è cambiata musica. E non dovrei più cantare, non andate non sulla porta che vi porta a, a nulla. L'ho messo apposta lì il tubo così... Uh, ah, esercizio 2, vabbè. Um, L'ho messo apposta lì il, coso, il tubo perché così può dar fastidio ma non troppo a Mario quando deve prendere la, la bandiera. Esercizio 2 è più difficile perché um, ci sono i di Bill, è quello che ti cerca, però questo è un stile Super Mario World e in quello stile le, i, i tubi, i cubi, eh, i blocchi non si spaccano con le anelle e per questo l'ho fatto così perché così si poteva tipo saltare il livello però non troppo facilmente qua basta semplicemente saltare su uh, le barriere poi diventa facilissima ed è finito yay. per chi ha super mario um, Maker, eh, può, potete chiedermi se di livelli, qualcuno di questi livelli può, può piacervi Magari lo, lo, lo volete giocare, non so per quale motivo vorreste farlo però Questo si chiama trampolini perché prima è un livello che mi è uscito bene, poi non so perché ma ci ho messo i trampolini Finito Ho fatto metà livello, poi mi sono, mi sono finite le idee. Castello aereo. Che è battaglia aerea versione castello. Ah. Ovviamente non posso uccidere i power-up, quindi li devo per forza prendere. Il problema è che sono cattivi e tipo Bowser dovrebbe usare questi nemici. Ora basta che lo tocco e diventa. ecco bene, sono invincibile. Quelli, eh, spoiler, quello è il boss finale, Bowser alato con eh, il coso, questo è il, è il boss di questo.. mondo, vabbè. Inclu incluso c'è Bowser, un Bowser extra, vabbè, ehm, praticamente il.. Quello è il boss finale, e quando andremo Andre al boss finale, quello. Troveremo quello, quindi abbiamo tecnicamente sconfitto il boss finale, o evitato il boss finale. Cioè. Boh, vabbè. Questo è il livello più serio, però comunque stupido. Labirinti. Stavo per suicidarmi, vabbè. Eh, qui volevo cercare di fare un labirinto, però non ci sono riuscito, quindi niente. Finito il livello con i tubi invisibili. Vabbè, no, non è finito il livello. C'è questo che è più veloce, con questo, questo coso veloce. Poi, oh, ma c'è quello? Oh, beh, credo che lo devo usare. Me l'hanno dato e si può saltare il livello non so cosa succede se pre se perdete in questo caso perché eh, il checkpoint è a mezz'aria probabilmente non riappare la Ups. non riappare la mh, piattaforma a portarti a portarvi via quindi meglio se prendete se non prendete il, il checkpoint no se non prendete il checkpoint e. Uh, prendete il clown cart infuocato possibilmente intuito idraulico, non mi ricordo cosa voglia dire però. anzi ah sì, Tubi! Portano ad altri tubi che portano ad altri tubi! A mezzaria ovviamente! Ho vinto! Wow! Mario time. Ah, c'era un tubo che portava a, a terra. Veloce. Uh. Ah, wow. Cioè, veloce, è semplicemente un, un, un livello velocizzato. Ah, non pensavo neanche di farlo, pensavo di star per morire. Praticamente sono semplicemente tutti i nemici. vi l'ho detto che mi piaceva listare le cose. Sono tutti i nemici possibili non immaginabili perché ci sono... Tipo non ho messo la bomba più grande o roba del genere. Ho, sempre, ho, ho messo quelli semplici. Um, no. E, che altro? So, che sto dicendo? Ho messo solo quelli semplici e... Um, eh sì, mi piace stare le cose sopra un. Eh, li ho messi sopra, a un eh, coso non so come chiamarlo. Un nastro trasportatore. Poi due boss finali a caso. Sconfitti in tre secondi. E questo è il livello ideale. <susurra> mi sento creativo magico Wow! invece che mettere le porte che trasportano mario nella stessa area però da un'altra parte ho, cioè, ho deciso di mettere due tubi che trasportano mario in diverse aree uh. <ride> e quindi per poi trasportarlo e portarlo a un'altra area, questo livello è quasi impossibile. cioè, non è, è possibile, però è quasi impossibile perché uh, i kamek cadono a terra senza nessun preavviso e potrebbero cadervi addosso come a me spesso succede. Ecco, mi sa per succedere, ecco di nuovo usate i blocchi che stanno qui per per ripararvi no oh mio dio che ho fatto? niente ok cacchio No ho solo una vita pure vabbè tanto se muoio Tanto se muoio posso ripartire semplicemente da questo livello. Tanto... È il mio database di livelli, non quello di qualcun altro. Guardate come mi cadono a terra, sti infami. Adosso, vabbè. No no no no no no. no. Sto morendo malissimo. No! Alleluia! Lo sapete che questo è lo stesso status che avevo quando ho sconfitto il boss finale di New Super Mario Bros. U. Ho dovuto rifare due volte lo, lo stesso modo perché nel mondo 8 di Mario, Super Mario Bros U non, um, non ci sono uh, checkpoint Quindi se, per, se fate game over dovete ricominciare tutto L'ho perso l'ho dovuto rifare due volte Perché il boss finale lo uccideva E poi um, Avevo solo una vita Aiuto sono immortale, sono immortale, perfetto. Eh, avevo solo una vita ed ero piccolo, poi ho sconfitto Bowser ed ero felicissimo. E ora ho sconfitto una torre nemica che è semplicemente dello stesso livello di, di prima, quello veloci, veloce. Eh. Eh, quello prima veloce però in verticale, cioè era quello praticamente... Ed è tutta una stupidata. Bene. Pure questa è una stupidata. Non so perché, mi sentivo figo a sapere tutto. So, sai che questi sono tutti i mostri che si possono mettere? Eh? eh? Ok. Tubi nemici e Bowser. Oh, i tubi nemici. Oh, Bowser. I tubi mi portano dai nemici. Dove è fatto sta porta? Non me lo ricordo. Oh mio dio. No, meglio non farlo. Bene, sono pronto a sconfiggere il boss. Non lo sono più. Lo sono ancora meno. Aiuto, aiuto, aiuto. Ecco. No! Via! Bene. Se, a, avete notato che molte volte io faccio... Quel fiore. Vabbè, um, avete notato che molte volte io faccio questa cosa? Non è un mio simbolo particolare. È semplicemente che prendo il livello che mi danno come modello. Lo modifico un po'. Ed ecco il mio livello originale nuovo. Wow. Che bel processo creativo, aiuto Bowser. No, no, no, Bowser. Non, si, non, non, non è così che ti ha insegnato tua madre. Ecco. Proprio in quel momento dovevano venire le bombe, proprio in quel momento. Sicuro? Ah, wow. Era davvero così semplice. Wow, e non è neanche vero. Non ho finito il, il mondo Castello di Bowser 1. Scommettiamo che non c'è il 2! Oh, non c'è il 2! Io, da, da quando avevo 10 anni, ho, ho pensato da grande farò un livello nel Castello di Bowser 2 che è eh, super hardcore. E che è impossibile. Uh, oppure avevo uh, nominato due livelli Castello di Bowser e un po' di Yoshi, vabbè. Uh, ho, ho nominato due livelli Castello di Bowser per sbaglio e allora ho scritto Castello di Bowser 1 e 2. Sapete, spero da davvero che sia la seconda. No, no, no, no, no, no. Bowser? Meno male che ho perso quella cosa. Posso morire se faccio così? Spero di no. Spero di no. Non mi sparare, pao. No, cosa ho fatto? Che cos'è sta roba? Aiuto. No, voglio solo finire il livello. Ok. Woohoo! Oh no Mario è triste du du du du du du du du. Mondo 7 è il penultimo Abbiamo quasi finito finalmente uh, Come vedete dal simbolo Il 7-1 è il livello che ho uh, pubblicato Bombe e labirinti Good level Ah, è migliore quindi ho, ho voluto pubblicare questo praticamente non dovete, cer dovete cercare di non far esplodere le bombe è vero questo era molto difficile um, dovete cercare di non far esplodere le bombe se ho poi il, il vostro labirinto eh. per ora con la F non mi ricordo nessun nessuna alternativa è distrutto non potete più farlo eh, c'è Bowser. Cioè il boss vinale non ha lato. Ormai ci ho giocato così tante volte che. <ride> che mi ricordo perfettamente cosa devo fare. Bene. Fatto. Perfetto. Sì, le parti con. Uh, le parti con la pianura, con il tema della pianura sono davvero facili. Avevo proprio voglia di fare qualche labirinto. Cioè questo non è questo è l'ultimo livello che ho fatto, poi gli altri sono tutti extra. Uh, questo è l'ultimo livello, l'ho de deciso di fare prima cioè dopo il boss finale però poi ho deciso di metterlo nel mondo 7 ok di si mafia works am i right ok questa è la parte in cui sono morto prima Bene, speriamo che non mi parola con la F di nuovo. Verbo con la F. Oh no, ma com'è difficile! Che poi da qui si può pure scappare se si vuole, ecco. E non c'è nulla! Non si può fare. Questi sono tutti i blocchi toccabili che si possono creare. L'altro che avevo messo lì, qui dove sono io, volevo. Volevo um, renderlo tipo impossibile da raggiungere, cioè, non il blocco nel senso, volevo rendere il posto difficile, impossibile o, in, o proprio difficile da raggiungere. Ah, è vero, le, le fiamme accendono le bombe, avevo finito i tubi. <ride> Bene, allora tenti. Questo è un grande salto. Ok, um, basta e qui credo che sia finito ah no, c'è un'altra roba stupida mi trollo sempre da solo io mettevo sempre il coso un po' più a lato per non poter prendere l'asta la, della bandiera ma poi non la prendo comunque anche se lo so Ok, speriamo che questo sia un po' più facile Aiuto, no, no no no no tubi tubo tubo tubo Alleluia Tu tu tu non mi va di rifare il livello prima Quindi um, Che si può fare? Questa de de de de appena inventata, se esiste scusa chi chiunque tu sia che l'ha inventata Cioè veramente sto facendo de della della stella solo che poi l'ho modificato un po' per farlo sembrare un 5 gol di vittoria Buda per tutto ma voglio vedere come cacchio si chiama sto livello dello schifo. cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Non ho fatto nulla per fare la piroetta che ma pure c'è il posso scuotere il il gamepad, sì, il gamepad per per fare la piroetta. Se sì è stupido, se no sono stupido. Uh, devo andare in un tubo, no? Ormai c'ho il clown kart, non me ne frega più niente. Se mo c'è una barriera di ghiaccio... Mo c'è una barriera di ghiaccio. Uccido chiunque abbia creato questo livello. Ah. Che bel finale, mi sono commosso. Alla fine il creatore di questo livello non è stato ucciso, che bello. Il cielo. Ah, quel livello di prima si chiamava Tubi. Ed è stupido. Quella che tu lanciava le bombe. Wow. Perfetto, ho <ride> ucciso il lapido ora. c'ho cioè soltanto delle palle infogliate più lente di me che mi, mi stanno inseguendo. Ah, non ve l'ho detto, questi, questi video speciali li faccio sempre uh, sulla fotocamera fino a quando non uh, non riuscirò a risolvere quel problema che so già la fonte però non posso risolverlo per ora questo problema della capture card ehm um, quindi facciamo la telecamera perché sennò è è stupido fare dei video del genere Oops. ok What is dead no no no no ok no no no no no oh, okay. no no no no no no no no no Mali! Muori Bowser! Basta. perchè Perché, perché non, non sono tutte infinite vite? Eh Bowser? Me lo chiedi? Me lo chiedi? Me, mi rispondi? Questo è il, il castello del mondo 1, solo che è più impossibile. mi arrabbio ecco qui oh mio dio se mi colpiva quel pallotto bill ammazzavo tutti i pallotti bill che esistono e che non esistono anche quelli <ride> alleluia l'ultimo mondo e che cos'è l'ultimo mondo ovviamente un listaggio tutte le truppe cupa su un clown kart il livello più difficile cioè guardate finito yay. Il mondo 8 è un livello. il mondo di listaggio. Tutti i boss, wow, perché? Non, non ci mancava affatto questa lista. Dov'è? Ah, ecco. Bene. Grazie. Addio Bowser, vi prendo lo Yoshi. No, oh, Yoshi, Yoshi, Yoshi. E Kamek. Gli altri due boss stanno in un altro livello che indovinate come si chiama. Ma, ma però, me lo dovete scrivere sui commenti ora. Me lo dovete scrivere sui commenti. Ora sono arrabbiato con il messaggio di tre secondi fa. Si chiama altri... tre secondi fa, di tre anni fa, eh, quattro, vabbè. Um, gli altri boss, come fai a chiamare un livello gli altri boss? E non lo è neanche, è semplicemente una, una cosa a caso e poi gli altri boss. E ora è tocca al boss finale, vediamo quanto è stupido. The end scala di battoni che non può mancare in un livello da boss binale, am i right? Non è la cosa più stupida che vedrete forse, non lo so, non me lo ricordo. Ah già, il lachito che ti dà i power up mentre tu stai contro la sua malvagità non la magia malvagità di lakitu però, la sua malvagità è uno dei soprannomi di bowser lakitu dove sei finito? lakitu aiuto salvami lakitu ho solo quattro vite sono povero non dirmi che c'è la, la... no non avevo ancora inventato le chiavi vero se c'ha le chiavi odio questo livello ti prego dimmi che Sì. addio post finale di nuovo il passaggio storto e abbiamo finito i miei livelli vecchi non ci è voluto molto, cioè sì, ci è voluto molto però non non è durato praticamente nulla comunque ecco um, se volete che qualche livello non di questi nel senso gli altri sono stupidi um, se, se qualcuno di questi volete que che qualcuno di questi livelli sia pubblicato potete chiedermelo se volete giocare a uno di questi livelli assolutamente imbecilli uh, pot potete chiedermelo io lo pubblico e vi mando il codice ciao